Allora, sono le 14.30 track 2 World Camp Torino 2013. Grazie di essere qui. E abbiamo appunto, iniziamo con il talk di, di Fabrizio, Fabrizio Leo. Chi è Fabrizio Leo? Fabrizio Leo è una persona che usa WordPress da, da una vita: da una vita vero? direi. Ne ha viste di tutti i colori, ha visto versioni di WordPress e Ferma alla Release 4.5. E usa appunto Wordpress come se fosse un amico d'infanzia, è cresciuto insieme a Wordpress quindi il talk di oggi sarà molto interessante soprattutto perché tratta un mito di, di Wordpress che è quello che Wordpress non scala che questo è un CMS che non scala ne siamo veramente sicuri? vediamo, adesso aspettiamo cosa si dice Fabrizio Leo grazie, grazie, grazie a te buon pomeriggio Eh, lo so che è dura cominciare dopo la pausa pranzo, quindi. Prego. Ok, ci siamo. Ok. Allora. Andiamo di svelare un po', diciamo, di sfatare un po' questo falso mito, questa leggenda: WordPress non scala. Capiamo. Però, una domanda ce cioè, io per voi, insomma, una domanda antiabbiocco diciamo, uh, vi siete mai chiesti uh, come fanno diversi siti che gestiscono milioni di utenti realizzati su WordPress, come fanno a reggere tutto quel traffico? Mm? Quindi cerchiamo di capire più o meno, secondo quella che è la mia visione, come fanno. Come già vi è stato anticipato, sono Fabrizio Leo, sono il CEO e il founder di Uh, flame networks oggi va avanti sì ok perfetto un po' di contesto abbiamo il blog dei dei miciocomeri che sta diventando virale infatti chi è tra di voi che non è curioso di sapere qual è la storia di questi miciocomeri eh? vero? Il blogger che ha creato questo sito realizzato con Wordpress però inizia ad essere un po' preoccupato perché in effetti poiché questo blog sta diventando virale lui teme che il sito possa non reggere tutti questi utenti. E quindi si chiede come faccio a tenere in piedi il mio sito su Wordpress perché non voglio cambiare piattaforma, so usare Wordpress, lo padroneggio non voglio passare a una soluzione custom. Quindi come faccio se non posso scadere le risorse? Come facciamo ad aiutarlo? Quindi, in suo soccorso, il micio comero ha trovato chi può dare una risposta a questo suo dubbio miaoletico. Vediamo come. Partiamo da quelli che sono i problemi più comuni che abbiamo poi riscontrato nel corso di tutti questi anni su WordPress. Il peso. Diciamo che... Questo gattone la dice un po' tutta. Quindi peso, temi, page builder, i nostri amati page builder che per quanto possano in qualche modo agevolare la gestione dei contenuti in realtà poi magari introducono un livello di complessità tale che poi vada a poi tutta la struttura. E anche le immagini hanno, seppur in maniera minore, un, un impatto. Ora sui plugin, croce delizia. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato mediamente istanze WordPress con un numero di plugin molto molto imponente ma plugin non utilizzati. Io vi do adesso, vi spoilerò una cosa: se i plugin non utilizzati, se non li utilizzate, toglieteli, non li disattivate, eh. Okay? Se non li usate, cancellateli. Perché questo? Perché in realtà un plugin dis uh, disattivato è comunque uh, un, uh, un qualcosa che esiste, seppur in maniera silente, sulla struttura del nostro sito web, che di conseguenza comunque lo appesantisce. Io lo so che vi affezionate ai plugin, eh, lo so. Dite, vabbè lo installo, poi vabbè, non mi serve, ma se magari poi mi servirà tra... 8 mesi, vabbè non lo tolgo, che peccato, me lo tengo lì, poi un domani lo riaccendo. No, se non vi serve più toglietelo, eliminatelo. Abbiamo visto tante istanze WordPress con decine di plugin non usati, disattivati, che non ha alcun senso. Anche perché si possono tranquillamente salvare e esportare le configurazioni, un domani doveste averne bisogno di nuovo, è molto semplice reinstallare ex nuovo ed importare la configurazione che poi è stata precedentemente salvata. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato tutta una serie di mancanze di ottimizzazione sulla parte JavaScript, assenza di cache e sulla parte di infrastruttura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che infrastruttura magari non adeguatamente dimensionata o non adeguatamente ottimizzata. L'assenza di diversi strati di cache e l'assenza di ottimizzazioni dei JS. Quindi no lazy load, no object caching, no load balancing, come diceva una vecchia pubblicità, possono essere dolori. E in effetti, quando parliamo di minificazione e compressione dei fogli di stile, quindi CSS e JavaScript, che cos'è minifiche? Che cos'è la minificazione? La minificazione è una tecnica che consente di comprimere quelle che sono le nostre risorse statiche. Un sito WordPress è composto da diverse risorse statiche, ovvero fogli di stile, JavaScript, font, immagini. Quindi quando io vado a minificare, cioè a compattare JavaScript e CSS, sto riducendo in termini volumetrici in termini di uh, volume di dati che poi il browser va a scaricare sto riducendo questi dati quindi il client, l'utente che va a consultare le pagine web deve scaricare meno informazioni in ultimo non per importanza tutta la parte database ovvero sappiamo che WordPress è un CMS sviluppato in PHP che utilizza come suo back-end un database relazionale. Okay? Quindi all'interno di questo database che pardon, è composto da tabelle, all'interno di queste tabelle ci sono tutta una serie di informazioni che vengono recuperate on the fly dal nostro CMS, quindi post, pagine, tutto quello che serve, viene reperito dalla base dati. Okay? Quando però ci troviamo in situazioni di un over-usage, della database c'è qualcosa che probabilmente non quadra quindi nel momento in cui io devo aspettare uh, un torto di tempo affinché il DB mi restituisca le informazioni è tutto tempo che l'utente sta aspettando per ricevere poi le pagine che ha richiesto e questo chiaramente non va bene e quindi ora che abbiamo visto quelle che sono le problematiche, le criticità più diffuse, come facciamo ad ottimizzarle? Occorre un'analisi preliminare. Quindi, prima di compiere qualsiasi ottimizzazione, dobbiamo sapere cosa ottimizzare. Geniale, eh? eh? Bene. Può essere una parte noiosa questa, è una parte complessa, che richiede delle competenze, ma credetemi, è tutto lavoro ben speso. Quindi, per sapere cosa ottimizzare io devo fare un'analisi. Bene, che cosa vado ad analizzare? Fortunatamente ho tutta una serie di strumenti che mi possono dare una mano, cioè monitorare l'utilizzo di risorse di sistema. Io voglio sapere costantemente e magari anche con una storicità l'andamento dell'utilizzo di risorse di sistema, lo stato di salute del sistema che ospita la mia istanza Wordpress. Ci sono diversi sistemi e tecnologie che ci aiutano. Ad esempio, un prodotto molto interessante, open source, è Zabbix. È uno strumento potentissimo che è sostanzialmente un agent che si installa all'interno del server, che poi invia tutta una serie di informazioni a un cervellone, diciamo a un server Zabbix, che colleziona questi dati. Cosa importante è che, oltre a collezionare queste informazioni, crea dei grafici e li storicizza. Quindi io posso avere nel tempo contezza dell'andamento dell'utilizzo di risorse e capire magari perché il mio sito in un determinato momento ha rallentato, vado a vedere il riscontro poi sul sistema di monitoraggio che magari con Zabbix il grafico del processore mi dava uno spike al 100%. Poi vado a fare l'analisi ancora più di dettaglio, e che cosa vado a controllare? Vado a fare, fare un'analisi sui log, Log è un registro, è un file che contiene tutta una serie di informazioni utili per analisi e troubleshooting. All'interno di questo registro io posso andare a riscontrare tutti quelli che sono gli accessi al mio sito WordPress. Perché poi, che a che cosa serve fare questa analisi su log? In una condizione di operatività normale, io avrò sempre gli accessi tracciati con una, tra le varie informazioni, perché un log è una, viene scritta una riga che ha tutta una serie di informazioni. In questa riga c'è il response code del web server, che normalmente, in casi, ripeto, di operatività normale, il server web risponde un numerico che è 200, cioè ok. Vuol dire che il web server ha, risposto il contenuto, ha fornito il contenuto che è stato richiesto dall'utente. L'analisi sui log del server web mi serve per capire se ci sono degli errori 500. La classe degli errori 500 è micidiale, perché sono errori che poi hanno come diretta conseguenza l'impossibilità per l'utente di visualizzare quella pagina web. I famosi errori 500, le pagine bianche, white screen of death, 500, 502, 504. Sono dei timeout lato, lato server che possono essere un sintomo di un problema ben più grave, magari saturazione di risorse e quindi ritorno al monitoraggio del sistema. Oppure può essere magari un problema sul PHP, sulla catena elaborativa, quindi il web server in realtà ha risposto 502 o 504 perché il PHP ci ha messo troppo tempo a rispondere. E poi in ultimo c'è tutto il profiling sull'applicazione. Cioè, così come io posso fare sul sistema il monitoraggio e capire come sta andando, io posso fare la stessa cosa sull'applicazione, con degli strumenti di profiling. Cioè, scoperchio il vaso di Pandora, okay? ci vado a vedere dentro che cosa sta succedendo sulla mia istanza WordPress. Ci sono degli strumenti nativi, ci sono tutta una serie di plugin WordPress che mi aiutano a fare un'analisi di merito per capire poi il livello di ottimizzazione della mia istanza WordPress, o degli strumenti esterni, come ad esempio New Relic, è uno strumento potentissimo che ci dà tantissime informazioni sullo stato di ottimizzazione e di salute della mia istanza WordPress. Quindi, in base ai risultati che ho raccolto, posso poi decidere dove andare ad ottimizzare. Qui si apre tutto un mondo di ottimizzazioni, Lato infrastruttura barra server, quindi diciamo, sono, sono attività che non competono tanto al developer ma all'amministratore di sistema. Quindi il vostro cloud hosting provider diciamo, ha la competenza, o dovrebbe avere la competenza e la responsabilità di tutta questa roba qui, ovvero ottimizzare la parte web server. Quindi vedere se Nginx e Apache. Sono ben ottimizzati, sono configurati bene. La compressione e il caching delle risorse statiche. Questa è una parte che in realtà è trasversale, perché la compressione delle risorse statiche è un qualcosa che viene effettuata a livello applicazione, quindi su WordPress. Il caching delle risorse statiche è un qualcosa che può essere fatto sia su WordPress, ma anche a livello web server. PHP. Quello è uno dei, dei principali problemi Lì si possono creare tanti colli di bottiglia che rallentano poi il corretto flusso all'interno dell'elaborazione canonica per fornire le pagine ai nostri utenti. Io lo so che usate ancora PHP 7. Lo so. O 5.6. Io non vi faccio niente, ok? Io non vi faccio niente. Però diciamocelo, insomma. PHP 7 e end of life end of support, end of tutto. Ok? L'unica cosa certa è che è bucabile. Quindi, attenzione alla sicurezza. Ok? Quindi il mio consiglio è cambiare, switchare compatibilmente con la nostra istanza WordPress a PHP 8, che è un progetto vivo, vegeto, supportato, che è migliore di PHP 7, si nota subito una differenza dal punto di vista prestazionale, perché è cambiata, cambiata a livello architetturale, sono cambiate tante cose, e soprattutto perché è un progetto vivo vengono rilasciate le migliorie e vengono rilasciate le patch di sicurezza e poi per quanto riguarda sempre la parte front-end c'è tutta la questione relativa alla parte di accelerazione HTTP, avete mai sentito parlare di varnish cache, sapete più o meno che cos'è? Qualcuno che mi alza la mano e mi sa dire che cos'è? Okay. ok, diciamo che in generale eh, possiamo definire un reverse proxy che funge da motore di caching, giusto? Perfetto. Varnish Cache è una tecnologia fortunatamente open source, potentissima. Immaginate che con Varnish Cache ci girano tanti servizi di streaming a pagamento, Ok. Quindi, l'installazione, e il fine tuning di Varnish Cache è strategico ed è fondamentale per l'ottimizzazione di tutta quella che è la parte del front-end, per creare un cuscinetto che aiuta il sistema a non soffrire di quelli che sono i famosi spike di utilizzo di risorse di processore di memoria. Quindi, Varnish Cache prende la nostra pagina, sa, è, è, è un sistema che scrive nella memoria del sistema, il cui accesso poi è molto più veloce rispetto all'accesso sul disco. Quindi, però non prende la pagina e la butta sul file system, no. Crea un indice e, ed è a chiavi varnish. Quindi il sistema di caching non va a prendersi la pagina, va a prendersi la referenza che poi punta alla pagina che l'utente ha chiesto, senza passare dall'elaborazione canonica. Quindi, web server, PHP, interlocuzione database, e tutto poi il flusso in uscita. Poi c'è tutta la parte di ottimizzazione del back-end. Quindi, Fine tuning della parte database, come vi dicevo prima, WordPress usa PHP e usa un database relazionale. Capire lo stato di salute del mio database server. L'analisi delle slow queries, che è altrettanto fondamentale. Chi, è, chi, è, chi sa che cosa sono le slow queries? Nessuno? Avete... Ok, Cosa sono? Ok, allora, così come, per il web server, così come per il web server esiste un registro, un file di log, anche sul database server è possibile abilitare il log delle slow queries. È un file che viene scritto e che contiene esattamente le interrogazioni alla base dati della nostra istanza WordPress, che impiega più di un totto di tempo per essere eseguita. Quindi immaginate che se ho anche una sola query sul database che impiega 5 secondi, Vuol dire che io, utente, sto aspettando almeno 5 secondi affinché la pagina web mi venga restituita. E puoi utilizzare anche un sistema come la SIC Search o Apache Solver. E se poi dopo tutto questo te ne penti? No, ovviamente è scherzo. E se poi non basta? Allora vuol dire che dobbiamo scalare. Quindi ritorniamo al discorso WordPress non scala, no, ma come, è un casino, no. Capiamo. Sono due tipi di scalabilità, verticale e orizzontale. Scalabilità verticale vuol dire che aggiungo risorse al mio server, ed è abbastanza semplice. Scalabilità orizzontale invece vado a ripartire il workload, quindi il carico della mia applicazione, su più sistemi che lavorano in simultanea. E quindi ritorniamo alla fase di monitoraggio. Che cosa succede? Alla, alla fine dell'analisi che abbiamo fatto, dobbiamo incrementare il numero dei front-end. Il web server non è uno solo, ma n, ne sono n. Anche la, stessa, la stessa cosa vale anche sulla parte database. Quindi non è un solo server database, ma sono n server database. E questo è uno, una rappresentazione di quello che può essere la parte web e come scalare, come distribuire il workload su più sistemi. C'è un bilanciatore davanti, pubblico esposto su internet, che può essere banalmente un Nginx. Dietro ci sono, in questo caso, quattro web server. Possono esserne 10, 20. Il bilanciatore fa da passacarte, smista le varie chiamate ai web server in maniera omogenea. anche per quanto riguarda l'approccio sul database server. Ci troviamo dinanzi a i vari web server che leggono sulle repliche MySQL e scrivono sul master. Quindi io posso andare a ripartire le interrogazioni se è una lettura o se è una scrittura. Come? Con HyperDB. Questa è una cosa che io posso fare a livello applicativo. Quindi capite che quindi Spero di avervi dato, diciamo, qualche spunto di riflessione su come, su come effettivamente può scalare WordPress. Noi ricordiamoci sempre che WordPress è un'applicazione che è PHP-based e ha bisogno di un database relazionale. Di tutta questa roba qui, WordPress non sa niente, è completamente agnostico ed è completamente trasparente per l'applicazione. Siamo noi, come amministratori di sistema, dobbiamo essere in grado di implementare un'architettura di questo tipo. Quindi... La domanda che vi ho fatto all'inizio, come fanno testate giornalistiche importanti, ma anche siti web importanti che gestiscono migliaia di accessi simultanei? Eh ma sono realizzati con WordPress, eh ma WordPress non scala. Ma in realtà non è vero, non è assolutamente vera questa cosa. Sta l'abilità di chi padroneggia i sistemi, implementare architetture di questo tipo, affinché per WordPress è come se stesse su un server con un solo web server e un singolo database server. Per il resto è tutto trasparente. Quindi, chi pensava che Wordpress non scalasse, probabilmente inizia a ricredersi. Io ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, il talk è stato interessantissimo. Abbiamo un po' di spazio per le domande, quindi visto che il talk Vai. Solo veramente un istante ed è solo una, un complimento per l'interessante talk e vorrei aggiungere anche una piccola cosa, ho visto uh, varie realtà che magari anche molto grosse che purtroppo non scelgono uh, WordPress proprio per questo motivo qua perché tanti credono che WordPress sia solo per il bloggerillino, eh, cosa, quindi... No, no, è solo un complimento, bravo, bel talk, secondo me molto interessante un, un, un punto di, di, di partenza interessante per anche un punto di riflessione. Grazie, grazie Matteo. Se, allora, chi vuole fare la domanda? Se vuole, può, possiamo anche dargli una mascherina, quindi se, così anche più tranquillo col microfono se volete, sono qua a disposizione. Altre eventuali domande? Sul PH, sì. Ecco, eh, ovviamente tutto questo. Non è incompatibile, anzi avrebbe solo da ricavarne, se uh, in, uh, in bundle, passami il termine, con un sistema CDN. No. No? No. Ho menzionato nel mio speech CDN. Appunto, era quello che mi incuriosiva. No. Allora, uh, la una CDN può aiutare, sì. ok? ma non aiuta nel ripartire il carico. Se io ho un'istanza WordPress che deve gestire 10.000 utenti simultanei, non mi serve la CDN. A me serve un bilanciatore con un'architettura distribuita. ok? Perché io devo poter far fronte a quella mole di traffico. Se io poi con la CDN ho spostato i contenuti statici, CSS, JavaScript, immagini, font, perché di questo stiamo parlando, ho spostato un pezzettino della mia applicazione altrove, che magari ho distribuito su n nodi, ok? Perfetto. Ma l'elaborazione PHP, le interrogazioni al database, comunque in ogni caso vanno fatte, ok? E quindi se io ho 10.000 utenti che devo servire, non posso pensare di farlo con una CDN, a meno che non rendo il sito statico. E lì non, non stiamo parlando di altro, però, stiamo parlando di HTML, ok? E lì non c'è bisogno di mettere in piedi tutta quell'architettura distribuita. Qui stiamo parlando di implementare un sistema che possa scalare facilmente orizzontalmente a fronte di un maggior traffico e soprattutto che garantisca all'utente una performance ottimale. Stiamo parlando di pochi millisecondi di tempo di risposta, un TTFB massimo di 40-50 millisecondi. Okay? E non è un qualcosa che si ottiene con la CDN. Una cioè, se hai un'esigenza un di traffico di quel tipo non, non è pensabile, non è quello l'approccio l'approccio è distribuire il carico su più sistemi perché la scalabilità verticale ha un limite dopodiché devi ragionare ripartendo il carico in maniera appunto orizzontale poi per inciso anche varnish cache può essere utilizzato anche come sistema di CDN però non è questo diciamo, il suo ambito di applicazione di cui stiamo parlando adesso Perfetto, altre domande? Tutto chiaro? Io, io ne avrei una, posso... Ma certo! Come, come, come si può fare a convincere le persone, appunto, quella, quella parte dell'upgrade della, del PHP e della consapevolezza dell'importanza, quindi, dell'infrastruttura che ci sta dietro a, a WordPress, mm. è una consapevolezza, appunto, forse poco presente. Come si può fare per comunicare al meglio con i clienti, con i collaboratori? ok... Allora, se stiamo parlando di uh, utilizzare software aggiornato, quindi entriamo nell'ambito, diciamo, della sicurezza, io ti posso rispondere in due modi. La risposta che mi sento di darti, soft, è fare prevenzione. Quindi, anche come ci dicevamo prima, no? Non aspetto i ladri e poi metto la porta blindata, ok? Quindi prevenire. Quindi vuol dire avere un po' di sensibilità in più rispetto a, che sono, a quelle che sono le tematiche della, sulla sicurezza cioè, noi stiamo parlando di software che è sostanzialmente open source è una risorsa inestimabile ok? e fortunatamente lo è quindi non c'è il concetto di security through obscurity tu non conosci il codice quindi non lo sai che cosa ci sta dentro eppure escono le problematiche di sicurezza qui stiamo parlando di un software aperto che fortunatamente è manutenuto ed è controllato da tante persone e quindi è normale che escano le problematiche di sicurezza. Quindi, io dico: ci sono tantissime risorse su internet gratuite che pubblicano costantemente gli advisory, fanno public disclosure di problemi di sicurezza. Non aspettate che vi buchino il sito per fare l'aggiornamento, perché è tardi, è troppo tardi, cioè, poi può succedere perché magari ci può essere una vulnerabilità sconosciuta, uno zero day, perché spesso succede che un, una vulnerabilità, prima di farne public disclosure, passano mesi, quindi nel frattempo ne hanno bucati di siti. Però quando esce la vulnerabilità bisogna darsi una polisi, dire entro 24 ore io devo aggiornare, punto. Poi, sì, hai voglia di andare dal provider, ah, mi hanno bucato il sito le lacrimucce. ripristina il backup e aggiorna, ok? Ma non ci arrivare in quella condizione, ok? Soprattutto se parliamo di siti importanti su cui si poggia il business di aziende, se parliamo di e-commerce, peggio ancora. Quindi, attenzione, Quindi, la risposta è utilizzare, ma anche la punto di sistema, perché non è solo il PHP, è tutto il web server, il kernel Linux. Cioè è tutto un insieme. Infatti, però appunto la domanda nasce proprio dal fatto che da molti freelance o molti pers persone si trovano in difficoltà a spiegare ai loro clienti questa necessità. Quindi a volte il cliente stesso sceglie un piano di hosting base, sì. eh, obsoleto, tutto quanto. Poi le cose vanno male e ce la si prende o col freelance o con lo sviluppatore. Quindi c'è una difficoltà probabilmente da parte proprio comunicativa per spiegare queste cose al cliente che magari ha un e-commerce di birra, sì. non sa niente di Wordpress, di, di Nginx, eccetera e non capisce, sembra quasi che gli, gli si fa spendere dei soldi in più dice, ah ma tu mi, tu mi vuoi fare spendere di più però in realtà io ho visto che c'è quel piano da 10 euro e prendo quello eh, e va bene eh, eh, sì, ok, allora bisogna ragionare diciamo su per, uh, come dire, metafore ok? Tu paghi, avrai, lo so, avremo un'automobile, qualcuno di noi avrà un'automobile di proprietà, si paga l'RC auto, giusto? Ma questo non vuol dire che, cioè, posto che è obbligatoria per legge, ok, ma al di là di questo, io pago l'RC auto per stare tranquillo, perché in caso di sinistro c'è cioè l'assicurazione che mi copre. Quindi avere un sistema aggiornato è, in qualche modo, una garanzia che quantomeno mi, mi riduce il rischio di espormi a tutta una serie di problematiche di sicurezza. Quindi è un po' questo il ragionamento da fare. È, eh. diciamo, è un cambio di paradigma culturale, indubbiamente. Eh, io, io vado avanti se avete delle domande. Ah. Ti, ti do conferma totalmente, cioè, noi non faccio pubblicità perché non è carino, però mi trovate di là. Quindi, il, eh, circa il 30% degli hosting eh, che abbiamo sono in PHP 5.6. Il, però questa è una mancanza del fornitore no, no, e non possiamo intervenire noi cioè noi forniamo tanto l'hosting noi possiamo anche dare comunicazione all'agenzia è l'agenzia che deve cliccare sul pulsantino e portarlo a 8.1 eh? e lì è disponibile il, posso, eh, però ti sei dato la risposta posso, posso dire che cui... il 70% di, di, di siti non sono eh, ultima release di Wordpress parlando dei siti Wordpress questo tu significa tutto, no? Ci siamo anche... No, no cioè, chiaro, ma noi abbiamo io... di fronte BitNinja, abbiamo di fronte tutto per tutelare gli utenti, ma poi passano, eh? Quando hai un 4.5 come WordPress o hai PHP 5.6, beh, beh, lì eh, aspetti soltanto che succeda, tutto lì. Uh, ah, eh, true story, è eh, indubbiamente, cioè io lo vedo tutti i giorni, per il lavoro che faccio lo vedo tutti i giorni purtroppo, ok? Il punto è, uh, se, cioè, banalmente, se... Il system integrator, l'hard web agency, chiamiamola come vogliamo, non, non rispetta, una, diciamo, determinati requisiti, ok? Secondo me la scelta è molto semplice. <ride> eh sì, beh, è beh, giustissimo, però... Punto. Noi siamo proprio a volte spesso in una catena. No? In cui Schiacciati. Oppure, come dicevo lui, cioè, so che se uno è tipo l, l, la persona che sa queste cose, no? però si ritrova l'agenzia davanti, il cliente davanti, e soprattutto anche per le, le, invece le prestazioni, quindi non solo la sicurezza, anche le prestazioni. È difficilissimo motivare, soprattutto in termini di costo, perché poi il cliente a volte punta spesso, senza sapere le conseguenze, sia in performance sia in sicurezza, alla. All'economicità della società. bisogna vedi, Comunicare il più possibile, trovare il sì, modo migliore. Diciamo che io, io da come dire, operatore del settore, eh, mh, cerco di, mh, di creare un po' di uh, sensibilità su questi argomenti. Poi ci spendiamo molto su queste cose, soprattutto con i nostri partner e con le persone che lavorano con noi. Poi è chiaro che. Poi arriviamo a un certo punto che non ha senso questo accanimento terapeutico, lasciami dire. Cioè, ognuno poi okay. artefice del cioè, proprio destino, cioè, perdonami. Non possiamo così. Esatto. Però okay. uno deve essere professionale al e punto poi. da dire, guarda, se non fai questo, puoi andare e incontro cioè. a tutta una serie cioè. di conseguenze. Fine. Poi, come si dice a Napoli, attacca il ciuccio dove dice il padrone. Es ok, quindi... Cioè. Alziamo le mani. Poi, intemmi, per quanto riguarda le performance, dipende dal progetto perché sì. anche in altri speech che ho portato in giro in passato, 500 millisecondi di tempo di attesa di caricamento su un sito e-commerce vuol dire il 40% di fatturato in meno, più o meno. Sì, sì, Quando tu vedi al merchant e dici, tu fatturi 2 milioni all'anno, se riduci di 500 millisecondi puoi fatturare 2 milioni e mezzo, 2 milioni e 6. Questo, Penso fare... che ti sta a sentire. Eh, bisogna, eh? Bisogna fare questi Grazie, grazie Fabrizio. Grazie Leo. a voi. Grazie a voi.